Buongiorno, sono il dottor Carpegna e questo è un messaggio di ringraziamento per tutti i nostri pazienti. Da quando abbiamo trasferito lo studio qua in Corso Raffaello ormai sei anni fa Grazie al vostro sostegno e al vostro appoggio è riuscito a crescere fino al livello che tutti potete vedere quando vi recate nel nostro studio. Quando eravamo partiti eravamo io e mia sorella con solo due assistenti che dovevano seguirci, dovevano farla segretare, dovevano pulire, dovevano assisterci, mentre oggi la realtà è ben diversa. Allo stato attuale siamo più di otto medici che lavoriamo nello studio, abbiamo quattro assistenti che si dedicano solamente alla disinfezione, alla sterilizzazione, abbiamo due ragazze che fungono alla segreteria, sono quelle che vi chiamano stalkerizzano ogni volta che avete un appuntamento per ricordarvelo il giorno prima una settimana prima, abbiamo una signora che si occupa dell'assistenza verso i nostri pazienti quindi li contatta per fornire tutte le informazioni, vi aiuta a capire meglio i preventivi, vi agevola attraverso vari meccanismi di pagamento inoltre abbiamo aggiunto al nostro organico due dottoresse igieniste quindi sono coloro che si occupano delle manovre di igiene, quindi la tartrasi e le levigature radicolari sono specializzate solo in quello sempre grazie a voi siamo riusciti a aumentare il numero di poltrone sulle quali vi possiamo ricevere, inizialmente ne avevamo due, adesso abbiamo da poco aggiunto la quarta e siamo riusciti a acquistare l'ultimo modello di TAC tridimensionale che è quella macchina che ci permette di effettuare radiografie tridimensionali per poter valutare ai decimi di millimetro ogni singola problematica sia dei denti sia delle ossa della vostra bocca. Oltre a questo ci siamo dotati di tutte le attrezzature di ultima generazione, abbiamo infatti nel nostro studio lo scanner intraorale che permette di prendere le impronte senza davvero usare le classiche paste quindi con sicuramente minori disagi per, per i nostri pazienti e ultimamente abbiamo aggiunto anche uno scanner facciale che ci permette di rilevare la forma tridimensionale del viso del paziente per poter simulare in anticipo quello che sarà il risultato finale una volta effettuati i trattamenti all'interno del nostro studio. Nonostante ciò ci siamo resi conto che nei momenti in cui i pazienti erano più vulnerabili e avevano più bisogno del nostro aiuto quindi dopo i grossi interventi chirurgici di cui mi occupo io non potevamo essere lì vicino Dopo gli interventi chirurgici infatti i nostri pazienti dovevano essere per forza di messi e tra virgolette mandati a casa. Volevamo offrire un qualcosa di più ai nostri pazienti. Da qui è nata l'idea della Dental Suite che è una stanza dedicata ai nostri pazienti in cui possono soggiornare tutto il tempo che vogliono dopo le procedure più difficili più pesanti dal punto di vista del paziente e possono essere seguite in quei momenti in cui i pazienti possono avere bisogno possono avere fastidio, possono avere dolore sono delle stanze private in cui i pazienti hanno la possibilità di usare un divano, delle poltroncine hanno a disposizione un televisore con Netflix e Amazon Prime hanno un computer a loro disposizione e soprattutto hanno un pulsante di chiamata rapido per qualsiasi necessità noi siamo subito pronti a intervenire quindi invece che aumentare ancora il numero di poltrone nel nostro studio per poter servire un numero maggiore di pazienti abbiamo deciso di fare una scelta controcorrente diminuire il numero possibile di pazienti che possono recarsi nel nostro studio ma offrire a quelli che sono già nostri pazienti un servizio migliore. Questo servizio che è stato attivato circa sei mesi fa è diventato talmente importante nel nostro studio riscosso così tanto successo che abbiamo deciso di cambiare il nome del nostro studio che da studio dentistico Carpegna passerà in Dental Suite by Carpegna proprio per indicare questo nuovo tipo di servizio che vogliamo dare in maniera gratuita a tutti coloro che si affideranno alle, alle nostre cure nei momenti in cui sicuramente ne hanno più bisogno e nei momenti in cui si sentono più vulnerabili e hanno maggiore bisogno della nostra presenza e della nostra assistenza. Non vediamo l'ora di rivedervi nel nostro studio per farvi provare questo nuovo servizio.